Ciao a tutti e benvenuti a questo video, finalmente ci sono riuscito, mi dispiace solo non, non aver potuto fare il live, ma come vi ho scritto ci sono stati dei problemi proprio di connessione e quindi di qualità sia dell'audio che del video nello streaming e era veramente impossibile eh, fornirvi qualcosa di qualità facendo un, un live Facebook. Ecco perché quindi... Nonostante questo, ho deciso comunque di, di trasmettere quello che oggi volevo trasmettervi e di proseguire questo, questo progetto di addestramento al corpo sottile facendo semplicemente un video offline e poi caricandovelo qua sul gruppo. Come premessa, eh, già detto anche nell'altro video, c'è la... Mh, necessità di aver seguito le pratiche del video 1 e del video 2, altrimenti iniziare subito con questo video, con queste pratiche, può risultare non solo eh, un po' pericoloso ma anche eh, vi creerebbe solo confusione senza capirci niente, mentre invece è giusto che mentre facciamo le cose le capiamo anche. Ecco che oggi andiamo a fare qualcosa di molto pratico e la teoria è veramente ridotta al minimo. Andiamo a parlare della percezione che va oltre i cinque sensi. Oltre i cinque sensi del corpo fisico, se uno pone attenzione, vi è in effetti subito un'ulteriore percezione comune a tutti. Un ulteriore senso, si potrebbe dire, hm? nella nostra lingua viene chiamata sensazione. Quindi uno può in effetti percepire con tutti i cinque sensi, ma può anche avere una sensazione di ciò che sta percependo. Per capire bene che cosa significa sensazione, dobbiamo assolutamente separarla da un'altra parola che è emozione. Si dovrebbe riuscire a sviluppare pian piano un senso che sta dietro a tutte le cose che si percepiscono. Come si fa? È molto semplice, ci si deve iniziare a porre attenzione e in questo modo si sviluppa. In pratica consiste nel vivere, in qualche modo, doppiamente, cioè vivere in un modo doppio. Da un lato ci sono le percezioni sensorie, dall'altro c'è la vostra sensazione riguardo a quello che state percependo. È molto più semplice da fare che, da descrivervelo, Guardate qualsiasi cosa che vi sta circondando Ma in un modo abbastanza fugace Dovete avere la percezione Tipo di un'occhiata velocissima O di un tocco e basta Di quello che vi circonda Di un semplice oggetto Può essere una forchetta, un tavolo, una sedia Un qualsiasi cosa, una pianta Bene, la guardate in un modo fugace E ascoltate dentro di voi In un secondo è qualcosa che arriva e poi se ne va eh, la vostra risposta a quello che avete visto è una sensazione. Le sensazioni non sono belle o brutte, eh, si sente spesso no, dire questo mi dà una sensazione positiva, negativa. Questo qua è una mescolanza, sbagliata, perché non vi permette di distillare la sensazione. È una mescolanza, come vi dicevo, tra sensazione ed emozione. Mentre invece le sensazioni non sono, devono essere staccate, per sviluppare il senso di cui stiamo parlando, devono essere staccate dalle emozioni. Così come tutti e cinque sensi di fatto lo sono. Perché se io guardo una candela, quella è. Non è che la vedo in un modo completamente diverso in base alla mia emozione. Generalmente riusciamo abbastanza bene a distaccare l'emozione da quello che si percepisce. Mi percepisco il colore rosso, poi sì, posso avere certamente delle emozioni a riguardo il rosso, ma lo capisco anch'io che il rosso è una percezione. Tutto quello che poi mi viene in più è un'emozione. La sensazione quindi la sviluppate percependo il mondo, ma anche sentendo sotto sotto una vostra risposta, una vostra sensazione di tutto ciò. State molto attenti a percepire bene la sensazione, ma non descriverla. Potete sbagliare solo quando andate a cercare di descrivere la vostra sensazione che avete percepito. Vi dico di non descriverla perché in questo modo la lasciate pulita da qualsiasi vostra interpretazione, da qualsiasi vostro aggiunta. Quindi sì, vi sto dicendo che c'è questa possibilità di andare a percepire oltre i cinque sensi fisici, però, almeno in una prima fase di addestramento, non dovete assolutamente andare a descrivere quello che state, in questo caso, sentendo. Mm? È abbastanza semplice... Ricordatevi che le sensazioni sono su tutto quello che percepite. Quindi, ripeto, guardate un oggetto e sentite dentro di voi la sensazione che è rimasta. Punto. Non descrivetela, ma chiaritela. Anche perché nel linguaggio non esistono delle parole appropriate per descrivere in un modo giusto questo, già questo primo range di percezione sottile. Quindi iniziate, questa è la prima, la prima parte molto importante, e la potete fare naturalmente dopo che riuscite a essere un tutt'uno dentro il corpo, cercate di percepire accanto ad ogni impressione vostra sensoria, una sensazione sottile. Questa operazione è importantissima e vi può portare veramente... a. A, de, a delle cose a dei risvegli e a delle scoperte molto molto interessanti perché è la separazione si va a separare il sottile dal denso ma è questo il modo per poterlo conoscere un po come se aveste acqua e olio in emulsione quindi tutti completamente eh, confusi l'uno con l'altro lo lasciamo fermo e si separerà l'olio dall'acqua e in questo modo conoscete conoscete il colore dell'olio, conoscete l'acqua, conoscete le quantità e così stiamo facendo noi, però lo facciamo con la percezione. Quindi ricordatevi che ogni impressione sensoria ha anche sotto di sé un'impressione sottile. Prendetela, vedetela, ricordatela, ma non descrivetela. Questa è la prima primissima pratica da fare. Dobbiamo arrivati a questo punto e incominciare pian piano a parlare anche di protezioni, perché i lavori nel campo sottile, eh, forse anche il corpo eterico, vengono comunque visti come un irraggiamento, come un bagliore da parte vostra. E immaginate quanto eh, l'uomo, l'essere umano, è altamente consapevole dei piani sottili. Beh, direi quasi per niente. Questo significa che eh, anche gli stessi abitanti dei vari piani sottili eh, non vedono quasi niente vedendo le persone, ma vedono un bel bagliore vedendo una persona che si sta svegliando a quel piano sottile. Questo è, un, è una cosa che succede. Ecco che quindi pian piano noi dobbiamo iniziare a proseguire il nostro addestramento ma utilizzando assolutamente e obbligatoriamente le protezioni che io vi andrò a trasmettere. In questo modo il lavoro è sicuro e veramente potete eh, in un modo custodito maturare e crescere il vostro corpo sottile. Altrimenti no, non è solo una questione di pericolo, ma è proprio una questione di vampate qua e là, che poi possono anche portare delle cose degenerative, no? distruttive, invece che costruttive. La prima protezione di cui andiamo a parlare oggi, appunto, è una forma, che è il cerchio, e la stessa forma, sempre per una questione di magia della forma, rende invalicabili i confini ma siccome noi stiamo iniziando a percepire proprio appena i sensi sottili ecco che comunque le percezioni che avremo saranno molto sottilmente parlando molto basse cioè andiamo proprio a percepire il primo um, livello che abbiamo oltre la materia no? quindi ecco perché andiamo a parlare di corpo eterico prima di tutto ecco e ricordatevi che il piano eterico è molto denso, tanto che viene considerato sempre materiale, anche se lo possiamo chiamare eterico, perché è la controparte proprio esatta, come vi dicevo, del corpo fisico. E tutto quello che trovate nel piano eterico è una controparte di quello che trovate nel, nel piano fisico, più ovviamente ci sono alcuni esseri che di per sé non sono solidi nel corpo fisico, ma vivono nel piano eterico, ad esempio tutte le varie larve, ma anche semplicemente eh, quei residui rimasti, eh, che so io, di fantasmi, eh, di, di spiriti un po' così aggregati, un po' parassiti, queste cose qua. Quando sentite parlare di fenomeni proprio, che quasi proprio sono materiali, no? Ectoplasma, eccetera, eccetera, si tratta semplicemente di eh, piano eterico che acquisisce così tanta coagulazione di Energia che si materializza per un po', proprio sul fisico, no? E allora avete l'effetto fenomenico del fantasma, ad esempio. Tutti questi esseri vivono nel piano eterico. Detto questo, quindi, andrete da ora in poi, ogni volta che facciamo qualsiasi tipo di pratica o esercizio di questo addestramento, Andrete, da ora in poi, a circondarvi sempre con un cerchio. Fatelo in 3D, non soltanto disegnato, perché disegnato va a mh, bloccare qualsiasi tipo di interferenza, di entrata, di esseri, diciamo così, fino alla seconda dimensione, no? Perché quando disegnate qualcosa, lo disegnate in 2D. A noi ci serve una protezione completa anche proprio per questi esseri molto più densi, che non sono proprio fisici magari, però comunque, se riescono ad avere la giusta coagulazione, voi vedete la materializzazione, eccetera. Noi vogliamo proteggersi da tutto, prima di tutto dal piano più basso che noi però dobbiamo passare. Quindi la, il, il cerchio deve essere 3D. Come fate? La cosa più semplice è prendervi una corda, una semplice corda rossa, di colore rosso, prendetela di, se potete, prendetela di materiale naturale, di, di un tessuto, insomma, di cotone, di, di cosa volete, basta che non sia fatta tutta di plastica, ecco, che sia rossa, ve la mettete semplicemente intorno a voi a forma di cerchio in terra, e voi siete tranquilli, potete iniziare qualsiasi tipo di addestramento che vada ora in poi. Io vi ho avvertiti, perché naturalmente io non sono sempre lì con voi che, che come la mammina eh, vi bacchetta se fate qualcosa di sbagliato. Se fate qualcosa di, che, che, di sbagliato e non seguendo le mie precise istruzioni, eh, il rischio e il pericolo è solo vostro, compresa la responsabilità. Perché io vi ho avvertiti, questa prima protezione da ora in poi è obbligatoria. Un secondo ingrediente che andiamo ad aggiungere sarà una semplice frequenza, una frequenza sonora di 285 Hz. Questa frequenza la, la dovete generare, diciamo, trovate un po' sul computer, su YouTube, eccetera, diversi video che c'è scritto per esempio 285 Hz, però io vi dico, li ho misurati diversi e non tutti assolutamente quelli dove trovate scritto 285 Hz sono effettivamente a questa frequenza, assolutamente. Quindi per non prendervi fregature, la mia... Uh... Idea, che vi suggerisco veramente, è di scaricarvi una banalissima app sul telefono. Lo so, vi può sembrare strano, ma la magia si adatta nel tempo in cui si trova. Altrimenti non è più magia, è bigotteria, bigottismo. È qualcosa di morto, ma la magia è viva. Quindi prendetevi questo benedetto telefono, vi scaricate una semplice app di generatore toni di frequenza. Ce ne sono molte? Ma quella, veramente, la mettete poi voi, mettete il numero, 285 Hz, e quella vi partirà a questa frequenza. Non la mettete troppo alta, in volume, non è assolutamente necessario, anzi, se la sentite, ma bassa, bassa, è veramente il volume migliore. E la fate risuonare, quindi, dove? Nella vostra stanza, dove state praticando il vostro addestramento. Il terzo e ultimo ingrediente che aggiungiamo a questo mix è un profumo. Dovete prendere dei chiodi di garofano, li mettete in un barattolino di vetro e li lasciate chiusi lì. In questo modo, quando voi andate a iniziare la pratica dentro il vostro cerchio, con la frequenza che sta già suonando, semplicemente andate ad aprire il barattolo e fate una respirazione molto profonda in cui assorbite dentro di voi questo preciso, esatto profumo. Guarda, io vi faccio vedere, ce li ho qua, per esempio. Ce ne ho pochi, perché avendoli poi usati, ne sono rimasti pochi, ma non ha importanza, il barattolo è completamente profumato. Di fatto, aprendolo... ...fa un profumo fortissimo. Quindi, questo è il vostro profumatore. <ride> Perché è importante qui che il profumo vi, vi entri proprio nella vostra percezione. Non che se ne vada chissà dove in qualche angolo della stanza o della casa, no? Quindi qui per cambiare coscienza con i profumi fate una profonda respirazione e ne noterete già subito gli effetti. L'olio essenziale di, di chiodi di garofano non ha, non ha tanto senso in questo caso perché noi andiamo proprio a prenderne proprio il suo profumo. Chiaramente se avete una boccettina di olio essenziale fate con quella perché quello è proprio il suo profumo eh, e Basta, senza, senza chiodi, senza nulla. E quindi, però, questa soluzione qua è, è bellissima, cioè è veramente comoda e semplice. Ecco con questa preparazione iniziale che vi impiegherà un minuto praticamente, andia, andate ad iniziare la vostra pratica di questo video. Mh? La prima parte, ricordatevela, per un'azione da compiere in ogni ora del giorno, cioè in diversi momenti, no? Per sviluppare quel senso di cui vi ho parlato. Adesso andate, prima di tutto, a fare un massaggio del vostro campo eterico, cioè vicinissimo al corpo fisico. Semplicemente strusciate le mani, e poi andate con gli occhi sempre chiusi, in modo che non vi distraete dalle percezioni fisiche, no? Cioè, se avete gli occhi aperti, non è che si chiudono gli occhi chissà per quale trascendenza, ma se avete gli occhi aperti, magari quell'oggetto, quell'oggetto, quella luce, quel colore vi distraggono. Se chiudete gli occhi, aprite di più le orecchie e quindi sentite di più. Allora, il massaggio non viene fatto con le mani pigiando, ma viene fatto con il calore che viene dalle vostre mani. Ecco perché all'inizio dovete un pochettino far così, e con, chiudendo gli occhi sentirete un calore, tenete questo calore e proseguite. E lo dovete fare in questo modo, eh. cioè eh, praticamente un massaggio che picchietta un po', compatta, questa è la parola giusta, il corpo eterico, va bene? Partite dal vostra, dalla vostra faccia, eccetera eccetera proseguendo un po in tutte le parti del corpo se perdete questo calore e quindi non state più facendo il massaggio con il calore allora dovete riprendervelo quindi se volete ristrusciate le mani oppure ritornate qua nel viso che è un po più sensibile dovete fare questo massaggio con il calore che avete percepito in questo modo le vostre mani eteriche stanno facendo il massaggio al vostro corpo eterico, in questo modo. Sentirete forse delle zone un po' più diverse, delle zone un po' più fredde, delle zone in cui il corpo eterico non è qui ma è slanciato un po' in là, dovete semplicemente con amore e grazia compattare tutto vicino al corpo fisico. Se ci sono delle zone fredde le scaldate, ci state un po' di più, se alcune zone sono un po' particolari le, le rendete in equilibrio e armonia. Questa qua è la prima fase, un massaggio del corpo eterico con le mani eteriche. Fatto questo, passiamo alla seconda fase, in cui si vanno veramente a iniziare a sviluppare i sensi, i cinque sensi, in questo caso, sottili. Quindi, come si fa? Come si inizia? Si inizia, per esempio, da questa uh, cartolina che vedete qua, per esempio, no? Guardate anche soltanto questa in questo momento, mentre, mentre state vedendo il video, no? Bene, questa qua è un'immagine. Un Quindi, guardandola un attimo, fissandola con, con una certa... come si può dire? Con un certo calore, non dovete fare altro che tentare di immergervi. Dentro, vi buttate un po' dentro e voi siete a caccia di percezione, quindi iniziate semplicemente a toccare le cose che vedete. Partite sempre dal senso del tatto e semplicemente iniziate proprio sfiorando con la vostra mano, no? Magari con il dorso della vostra mano. Voi siete fermi, eh? Però dovete immaginare e immaginare molto. A fuoco proprio. Immaginate di toccare questi fiori bellissimi. Ci Stiamo usando l'immaginazione. Stiamo usando l'immaginazione. Quindi toccate i fiori con il tatto. Andate a sentire quelle rocce, se sono bagnate oppure no, se sono fredde o se sono calde. Potete toccare per un attimo l'acqua e sentirne la temperatura. Potete sentire l'aria, se c'è un vento oppure no. Potete andare a toccare qualsiasi cosa. Potete sentire nel vostro volto i raggi del sole. Ricordatevi che non, non siete, cioè voi vi dovete immergere dentro a questa foto, quindi non, non dovete sentire i raggi del sole qui, nel vostro viso qui, ma dovete sentirli come se voi foste lì, sopra lo scoglio, e sentite i raggi del sole. Mm? Questo è un esercizio di immaginazione, in cui risvegliate i sensi immaginativi non solo del tatto, naturalmente, perché iniziate ad aprire anche le orecchie e sentite, per esempio, questi due uccelli, se fanno un rumore oppure no. Sentite, se sentite il vento, girate un po' la testa, lì, sempre, dentro la foto, girate un po' la testa e sentite i rumori, anche se bassi, del mare. Dopodiché fate una bellissima respirazione, sempre lì dentro la foto, e sentite l'aria del mare, sentite la brezza del mare, no? E così via, se aprite un pochettino la bocca e state molto molto attenti, sentirete un pochettino di salmastro, oppure andate a toccare l'acqua e mettetevela in bocca, sentirete il, un pochino di sale perché l'acqua del mare è salata, sentite nel profumo, sentite, sentite il profumo di mare proprio tipico, no? ma sentite anche questi fiori se profumano oppure no, se qualcosa, se non riuscite a sentire il profumo avvicinatevi proprio come, come quando si fa nella realtà, alle cose vi avvicinate toccando il naso quasi e sentirete il profumo. In questo modo voi dovete andare a svegliare tutti e cinque i vostri sensi. Non fatelo soltanto ovviamente su questa immagine che è un esempio. Fatelo su qualsiasi immagine che voi possiate eh, trovare. Delle immagini positive, mi raccomando, delle immagini belle le, eh, che rappresentino dei, degli ambienti di natura, degli ambienti naturali. Sono le immagini migliori in assoluto. Non prendete immagini uh, distruttive, ma neanche immagini, um, come dire, che rappresentano delle, delle persone, perché quelle già andiamo in, altri, in altre cose. Non vorrei che uh, vi perdeste in qualche, in qualche posto, perché magari le immagini non sono così innocenti, no? E, e, e lì dentro magari ci sono delle storie che Andando pian piano nel sottile si incominciano a vedere queste storie, no? Quindi fatelo in ambienti naturali, bellissimi, che proprio vi piacciono. Allora dite, bene, una cartolina, una cartolina va bene, eh, qualsiasi cosa. La meglio è se ve lo stampate, vi dico la verità, perché entrare nello schermo è un pochettino più faticoso anche per gli occhi, un pochettino più freddo magari, no? Invece una bella cartolina stampata, qualcosa così, è ottimale. In questo modo voi vi andate a esercitare e a risvegliare tutti e cinque, mi raccomando, non soltanto uno, tutti e cinque i vostri sensi sottili in una immaginazione che avete creato, va bene? Dopo una settimana almeno di tale pratica, voi siete pronti per uscire dalla cartolina. Quindi, avrete già imparato a evocare delle percezioni, perché di questo si tratta, andate a sempre nel vostro cerchio, sempre con le, col profumo e con la frequenza. Voi questa pratica, eh, questo addestramento vi durerà 10 minuti, ma guardate 15 minuti al massimo. Ma durante questi 15 minuti, cerchio, eh, profumo, ogni tanto quando sentite che perdete la concentrazione o perdete la, la connessione, non lo so... Rifatevi un'ispirata dei vostri chiodi di garofano <ride> Che tra l'altro fanno anche un suono E aiuta anche questo Perché è una specie di campanella E poi annusate E poi ripartite dentro la cartolina <ride> Signori, le cose si fanno quando funzionano, no? È inutile stare a fare eh, le le cose teoriche e basta, no? allora, fate questa stessa identica cosa, nello stesso identico modo, ma non più nella cartolina, ma in una immagine che voi avrete di ricordo della realtà attuale, presente. Cosa voglio dire? Chiudete gli occhi, siete tranquilli, siete sereni, Fatevi delle respirazioni, eh, mi raccomando, io tutte le cose che abbiamo detto sono le do per scontate, ma chiaro: le respirazioni profonde, il respiro dei quattro fuochi, se, volete, se avete bisogno di ri riassestarvi, sono tutte pratiche che eh, potete aggiungere naturalmente. Ma in questa ultima fase, voi chiudendo gli occhi, andate a evocare proprio il tatto di un oggetto che si trova in un'altra stanza. Quindi, per esempio, voi state pensando a un divano, chiudendo gli occhi tranquilli, voi siete lì che state toccando il divano. Toccatelo, toccatelo, sentite bene, bene la sensazione che vi dà toccare quel divano. Dopodiché lo strusciate un po' con le unghie. In questo modo voi ascolterete il suono delle vostre unghie sul divano annusate il divano, sentite bene il profumo, l'odore della stoffa, del tessuto e naturalmente non importa il gusto magari, insomma se volete, cioè diciamo potete anche poi andare a prendervi un biscotto e il gusto ve lo prendete lì, va bene? Dopodiché lo dovete vedere, quindi vedete il divano in ogni suo punto, anche lì le percezioni migliori, questo è un segreto che vi do, e fatene veramente oro, se volete scrivetevelo in caratteri cubitali, le percezioni sottili com'è che si cacciano? Com'è che si conquistano? Non si conquistano come un elefante che entra in un negozio di cristalli, siccome sono sottili, si conquistano con l'intelligenza sottilmente. Ecco perché molte persone non riescono poi ad avere delle percezioni sottili perché ci vanno in un modo grossolano e pesante quindi cosa dovete fare? come vi ho detto nella, nella fase quella da fare ogni giorno no? N nella primissima proprio pratica di cui abbiamo parlato di separare il sottile dal denso anche qua voi avrete molto successo se lanciate delle occhiate velocissime e poi tornate qua lanciate un'occhiata e tornate qua lanciate un'occhiata ecco al divano no? e così anche gli altri sensi in questo modo andate veramente a fissare le giuste percezioni e a risvegliarle. Concludo questo video con un ultimo ma importantissimo avvertimento. Qualsiasi percezione sottile che voi abbiate, qualsiasi piccola, devono essere delle piccole esperienze. Non dovete stravolgere il mondo, De stiamo parlando di sottile. Più sarete sottili e delicati e più che riuscirete. Ma alla fine, perché noi abbiamo parlato come si inizia, con il cerchio e tutto, abbiamo parlato di cosa fare, ma non abbiamo parlato della fine. Alla fine di qualsiasi vostra esperienza che possiate avere, di qualsiasi vostra esplorazione che possiate avere, voi dovete assolutamente ritornare completamente dentro al vostro corpo fisico non vi preoccupate, siete usciti, non siete usciti, chi se ne frega, in questo momento dovete solo accertarvi che prima di dire bene ho finito voi siete completamente qua nel corpo fisico se nel caso in cui non avete delle piccole difficoltà, delle cose così sentiamoci, comunicatemi, parlatemi, scrivetemi e io vi dico subito immediatamente Cosa fare per ancorarvi qua, senza ombra di dubbio? Ok? È importante. Mettetevi in una posizione chiusa, se volete così, se volete così, va bene? Con i pugni, magari, e sentitevi tutti nel corpo fisico. Vi alzate, fate un po' di movimento, eccetera, eccetera. Ringraziate per la pratica che avete fatto e potete aprire il vostro cerchio. E mettete tutto a posto, la corda la, ri la riavvolgete e siete pronti. Bene, io vi ringrazio per aver visto questo video, uh, sentiamoci presto e veramente sono felice che nonostante gli ostacoli sono riuscito a trasmettervi quello che volevo trasmettere. Perché è troppo facile nella vita quando si vuole. Proprio si sente che si deve, che si vuole fare qualcosa, arrendersi al primo o al secondo o al terzo o al quinto ostacolo che si trova. Sì, sono convinto anch'io che alcune cose non è proprio destino che vengano fatte, ma con me il destino deve mettersi veramente molto di impegno.